Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it, 3 minuti solo per parlare di un argomento. Oggi vedremo come tagliare la musica a tempo, o meglio, come fare per eh, fare in modo che la nostra musica duri esattamente il tempo che noi vogliamo. Quindi, per esempio, 30 secondi. Ecco, lo vedremo subito utilizzando Adobe Audition. Iniziamo. Ho qui un brano musicale che è la sigla dei nostri mini tutorial e la durata di questo brano è all'incirca di 37 secondi. Bene, taglio la parte finale e faccio in modo che duri più o meno 37 secondi. Fantastico. Come faccio se io per esempio volessi farlo durare non 37 secondi ma 2 minuti? Dovrei copiare, tagliare il bit in maniera tale da poterlo duplicare e allungarlo fino a due minuti ma perderei molto tempo guardate invece quanto è semplice con Adobe Audition innanzitutto creo una sequenza multitraccia ok? quindi ho la possibilità qui di lavorare con più tracce ma non vi preoccupate non dovremo utilizzare le funzionalità multitraccia di Audition in questo caso porto dentro il campione che io voglio trasformare eccolo qui e col tasto destro del mouse clicco e vado alla voce Remix, Attiva Remix. Automaticamente Audition calcola il campione audio, se lo, se lo studia, e nel pannello Proprietà viene abilitata la uh, sezione Remix. Bene, a questo punto posso dire ad Audition che voglio che questo mio campione audio duri esattamente un minuto. Olè! Apparentemente non è accaduto nulla, ma guardate se io vado a vedere la durata di questo campione audio. All'incirca dura un minuto, un minuto e sei secondi. Come ha fatto Audition a fare i tagli? Audition ha analizzato il campione musicale, ha individuato il beat, e eventualmente analizza anche le armonie, sceglie il punto più adatto per fare una transizione ed ecco cosa ha combinato in alcuni punti del mio file audio. Vedete? Ha sostanzialmente duplicato un loop e a questo punto ha la musica che dura esattamente un minuto e sei secondi. Ma se io volessi essere precisissimo e voglio far durare questa, questo brano proprio un minuto, posso abilitare la funzione dilata fino a durata, che accelera o rallenta un pochettino il nostro brano per farlo durare esattamente, nel nostro caso specifico, un minuto. Ok? Guardate cosa accade, il brano ovviamente è stato un pochettino accelerato. Voglio farlo durare, non so, due, due minuti? Nessun problema, l'algoritmo calcola e il brano dura all'incirca, anzi no, due minuti, precisamente. Possiamo esportare questo brano e lavorarlo poi con il nostro software di montaggio video preferito, farcene quello che vogliamo. Finisce qui questo mini tutorial firmato Fabianbrosi.it. un mini tutorial è un tutorial di soli 3 minuti in cui parliamo di vari argomenti, ne pubblichiamo uno una volta al giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 qui su questo canale YouTube, quindi vi aspetto numerosi, eh, se volete eh, fare domande e chiedere nuovi tutorial mandate una mail a tutorial o cercatemi sul sito internet www.fabianbrosi.it, c'è un modulo per inoltrare le vostre richieste. Iscrivetevi a questo canale YouTube, accendete le notifiche per restare sempre aggiornati e ci vediamo al prossimo mini tutorial. Ciao!